Sia caccia play, premi like, ci stanno le tigre online Woo! Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maximi Maxi <tose> che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, sta a giocare Non si è le ombre, matalo, matalo un Camperon dietro la crew, <tose> devi iscriverti al canale Maxi Mix Su Youtube, se <tose> vedi <Sei tose> tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di ma stare sempre un passo in più Round and we <tose> go, losing self control Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch da fare da soli della deluxo ragazzi Allora, con questo glitch si duplicano deluxo Ho visto sotto i commenti di altri youtuber che qualcuno dice che non funziona, tanti dicono che va benissimo e cazzate varie Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un garage qualunque ragazzi, qualunque e eh, di una LGRH8 come state vedendo è una deluxo da duplicare quindi mettete fuori la vostra LGRH8 dal garage e la lasciate in strada una volta che avete lasciato in strada la LGRH8 vi allontanate abbastanza per poter richiamare eh, la deluxo e una volta che avete richiamato la deluxo andate a fare il glitch allora ragazzi ci sono vari punti in mappa dove si può entrare però uno dei punti più pratici è questo qui vicino all'aeroporto allora vi dico subito ragazzi che la rogna è trovare la sessione giusta perché eh, in alcune sessioni vi fa morire specialmente se lo fate in privata in privata non potete farlo, lo dovete fare per forza in pubblica e dovete trovare la sessione giusta dove farlo ora fate bene attenzione in mappa dove sto andando con la deluxe ragazzi quindi arrivate al punto preciso che è leggermente cambiato da quello che era precedentemente e eh, vi lasciate cadere ragazzi quando siete proprio a questo punto dove eh, sto arrivando io vedete che sto arrivando eh, verso dove c'è la piega diciamo no? dove incomincia la X dell'aeroporto e proprio esattamente in questo punto spegnete il motore e vi lasciate cadere ragazzi Quindi una volta che siete qui vi spawnerà dentro al nightclub e subito dopo fuori Immediatamente cambierà la targa e, e tutto il resto insomma e avrete fatto il glitch Per salvare l'auto ragazzi dovete andare o nel centro operativo mobile oppure oppure ragazzi in una qualunque officina di vostra proprietà come in questo caso nel CEO ovviamente non potete andarla a salvare nella clubhouse perché insomma è una macchina non c'entra nella clubhouse questo ve lo dico eh, però potete salvarla nel CEO quando sarete nel CEO entrate nel CEO andate nell'officina, cambiate una cagata e eh, dopodiché siete pronti a ripetere il glitch ragazzi allora ho sentito che qualcuno la vende a zero ho visto che qualcuno la vende a zero non ne so la motivazione però il glitch funziona ragazzi quindi approfittate di questo glitch spero che anche a voi non vi dia tutti quei problemi che ho letto in giro eh, raga purtroppo i glitch so questi dobbiamo adeguarci. detto questo non ho nient'altro da aggiungere un saluto al prossimo video